Il no rappresenta un terremoto politico per gli assetti oligarchici della vecchia Europa, diventa un trauma per la elite tedesca che è il surrogato diciamo, di quella unione politica europea che stenta a nascere. Uh, il no diventa il fondamento veramente di una nuova costruzione europeista. Uh, L'europeismo, quella straordinaria e visionaria prospettiva nata uh, nell'isola di Ventotene dalle carte di Altiero Spinelli ha progressivamente perso l'elemento fondamentale, la sua anima sociale, quella che eh, trae eh, le proprie eh, origini dal costituzionalismo democratico e dall'esperienza della lotta contro il nazifascismo e il fatto che eh, l'esperienza greca e l'esperienza spagnola di Podemos cominciano a essere esperienze vincenti, danno proprio l'immagine di Davide che sconfigge Golia, Beh, tutto questo non può non avere conseguenze anche in Italia. Intanto, se posso dirlo, la vergogna di un paese che avrebbe potuto svolgere ben altro ruolo ai tavoli europei, Renzi ha finto una polemica di costume nei confronti dell'austerity, ma tutti i suoi atti politici concreti sono messi insieme alla pagina più eh, brutta di subalternità, di soggezione ancillare nei confronti delle oligarchie finanziarie.